Grazie Presidente, allora eh, io chiedo scusa di essere arrivato un po' in ritardo ma eh, avevo un impegno veramente improrogabile ma ho avuto, modo, ho avuto modo di ascoltare anche gli interventi degli altri perché mi sono fatto mettere via telefono tutta quanta, tutta quanta la discussione. Allora eh, io voglio dire una cosa, eh, ritengo che quello che sia accaduto ieri nel, nel CDA sia una cosa molto, molto grave anche perché... Eh, perché questa amministrazione ha, ha dato un indirizzo politico chiaro nel rispetto delle istituzioni e nel rispetto di tutti quanti i ruoli, ma ha fatto tutti i passaggi che doveva fare per far sì che si superasse questa, uh, questa procedura. Uh, così non è stato, io credo che eh, dobbiamo necessariamente prendere atto di quello che è accaduto ieri e muoverci di conseguenza, non possiamo fare eh, altrimenti. Io sinceramente ho ascoltato, ho ascoltato anche gli altri interventi e... Evito di fare veramente speculazione politica perché qui c'è la vita di alcuni lavoratori per cui non rispondo nemmeno a, a certi tipi di, di provocazioni. Eh, la, cosa che posso dire, la cosa che posso dire è questa, è che mh, Ama adesso... Noi abbiamo avuto una, allora, al di là del fatto che noi dobbiamo necessariamente ritornare in aula su questo tema di multiservizi e lo faremo i primi di, i primi di febbraio, anche perché dovremo ripresentare la, la gara che noi abbiamo... abbiamo intrapreso tempo fa. Ora noi stiamo cercando di eh, attivarci per portare mettere tutti gli atti propedeutici alla alla presentazione di una nuova gara, da un'interlocuzione eh, che si è avuta con l'autorità garante del mercato sappiamo che praticamente si stanno superando quel tipo di osservazioni che ci sono state presentate però è ovvio che bisognerà riparlarne in quest'aula, riparlarne fino in fondo e spiegare fino in fondo quello che, quello che verrà eh, fatto per cui eh, io do appuntamento a tutti, cioè a, a febbraio, primi di febbraio, perché quest'Aula si dovrà riunire nuovamente su questo argomento e dobbiamo necessariamente... è per la gara. Silenzio in Aula. È per la gara. Cortesemente. Ragazzi, se non c'è la gara non si, non si va avanti, mi dispiace, ma se non c'è la gara non si può... Prego, avanti. Eh, la linea noi l'abbiamo tracciata, abbiamo preso degli impegni e questi impegni intendiamo rispettarli. Grazie.